Smontare gli infissi di alluminio è abbastanza semplice, bastano pochi attrezzi, la prima cosa che ti consiglio è di smontare le cornici che tengono sul vetro, fare attenzione smontando il vetro, prendendolo sempre con i guanti perché è facile tagliarsi e appoggiare da una parte, poi sfilarle ante e il telaio, quello ancorato al muro, negli infissi di alluminio è sempre avvitato. Al contrario del legno, che spesso venivano murate, quindi lì è un po' complessa la smuratura, ci vuole martello e scalpello, con meglio basta svitare delle viti. Basta tra virgolette, perché spesso le viti, se sono lì da 40-50 anni, saranno inchiodate. Quindi se hai alcune viti che non riuscirai a svitare, prima con un po' di svito di vd 40 se anche quello non è sufficiente ti toccherà prendere un martello scalpello e rompere la testa della vite in modo che puoi sfidare il telaio. Poi una volta smontati tutti i tuoi infissi probabilmente sarà ora di acquistarne quelli nuovi. Per acquistare nuovi il mercato offre tantissime scelte sia di prodotto ma anche di posa in opera e non è facile scegliere quello che è più giusto per te. Tanto quando si vanno a chiedere preventivi ognuno tira l'acqua al proprio mulino, ti dà i consigli per quello che gli è più comodo. Tutti ti diranno che i loro infissi sono buoni, ti diranno che fanno una posa in opera eccezionale e tu farai fatica a scegliere tra due, tre o quattro preventivi. Proprio per questo ho creato un servizio di consulenza con sistema Bisacchi. Se vuoi vai su www.bisacchi.it e richiedi la tua consulenza personalizzata. Ciao e al prossimo video!